Esiste una dieta per combattere i dolori addominali e risolvere definitivamente il problema, la dieta Low FODMAP. Buongiorno a tutti, io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno, e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Immaginate di vivere un periodo difficile in cui tutto quello che mangiate sembra darvi fastidio. Vi rivolgete al medico e a quel punto esce la diagnosi intestino irritabile. L'intestino irritabile può essere trattato ad esempio con gli psicofarmaci abbastanza blandi per poter rilassare la mucosa intestinale, la muscolatura in modo tale da dare sollievo all'intestino e sopire un pochino i sintomi, ma generalmente viene attribuito a eh, magari le somatizzazioni, lo stress della vita quotidiana. Eh, a volte si pensa anche a quello che si mangia. Se poi abbiamo il medico scrupoloso, allora preferisce mandarvi anche dal gastroenterologo per approfondire ed escludere magari con qualche esame strumentale, qualcosa di più grave dell'intestino irritabile. Quando anche il gastroenterologo avrà confermato la diagnosi di intestino irritabile, comunque si potrebbe rimanere incerti sul cosa fare, perché non c'è una vera e propria cura per questo tipo di patologia. Nella migliore delle ipotesi il medico rimanderà al nutrizionista per affrontare il tutto a livello alimentare. Esiste infatti una dieta particolare che aiuta a gestire i sintomi dell'intestino irritabile, la dieta Low FODMAP. Low FODMAP, o a basso contenuto di FODMAP, è una dieta inventata nel 2012 dalla Monash University. Da quel giorno si è dimostrata sempre più efficace nei vari disturbi intestinali, prima fra tutti, appunto, l'intestino irritabile. FODMAP è un acronimo che sta grossolanamente per zuccheri semplici e polioli. I polioli sono eh, molecole dolci usate come dolcificanti spesso presenti per esempio nelle caramelle o nelle gomme da masticare come l'ossilitolo e il mannitolo. La, la particolarità di questi eh, composti, di queste molecole, è che quando arrivano nell'intestino fermentano causando quindi gonfiore e problemi vari. Una dieta a basso contenuto di FODMAP è una dieta quindi con una piccola quantità, la minima quantità, di questi zuccheri. Uno di questi zuccheri può essere il fruttosio, quindi la frutta può dare fastidio. Un altro può essere il lattosio, quindi latte e latticini. Ma come abbiamo già detto anche xilitolo, mannitolo, i polioli, ovvero quelle molecole dolcificanti utilizzate per esempio nelle gomme da masticare, uno magari non ci pensa sta male, gonfiore eh, dà la colpa alla pasta e al pane ma in realtà eh, si trova eh, gonfio per colpa delle gomme da masticare è evidente che in condizioni normali una persona qualsiasi non può capire a che cosa sia dovuto il gonfiore in cosa consiste questa dieta Allora, prima di tutto mi preme sottolineare il fatto che è bene rivolgersi a un professionista per seguirla in modo tale da essere sicuri di prendere tutto quello di cui abbiamo bisogno perché si eliminano tanti tipi diversi di alimenti e è possibile andare anche in carenze. Eh, è un percorso a tempo determinato e normalmente dura tra i due e i tre mesi. L'idea è quella di sfiammare l'intestino e ridargli la possibilità di lavorare in maniera ehm, normale nel più breve tempo possibile la Monash University ha pubblicato un'app a pagamento eh, con l'elenco sempre aggiornato di tutti gli alimenti compatibili o non compatibili con la sua dieta. Grossolanamente gli alimenti da eliminare in questa dieta possono essere i seguenti tutti quelli contenenti il lattosio quindi latte latticini rimangono buoni eh, i formaggi stagionati i prodotti dei lattosati e magari il burro. Tutti i cereali, tranne il riso e il mais, molti tipi di verdura, molti tipi di frutta. Eh, per quanto riguarda i cereali, voglio sottolineare che vengono eliminati quelli con glutine, ma non perché contengano glutine, piuttosto perché contengono un'altra quantità di FODMAP che casualmente viaggia insieme al glutine. Eh, infatti si è visto molto spesso i casi di la cosiddetta eh, intolleranza al glutine non celiaca potrebbe effettivamente essere più che altro intolleranza ai FODMAP. La dieta funziona con la logica della whitelist, ovvero quello che è nel protocollo può essere mangiato, tutto il resto non esiste. Questo eh, esclude molti alimenti generalmente considerati salutari, come per esempio le crucifere o i legumi. Eh, questi alimenti sono molto ricchi di fibre, di proteine, di minerali, di sostanze bioattive in generale, che sono considerate a ragione salutari. In questo contesto però creano soltanto problemi. Anche la frutta è da scegliere con cura. Eh, le mele e le albicocche sono da evitare. Le banane possono essere mangiate soltanto se non sono troppo mature. L'uva è da dimenticare. Anche i derivati, quindi le spremute, i succhi di frutta, bisogna fare attenzione. Un bicchiere di vino si può bere, a meno che non sia un vino rigoroso. Le tisane, sono alcune sono compatibili con la dieta, altre invece no. Quindi bisogna sapere effettivamente quale tè, quale tisana ci si può preparare. Carne, pesce e uova non contenendo zuccheri non causano nessun problema. Ma si dovrà mangiare poi così per tutta la vita? Beh, ovviamente no. Io personalmente faccio durare la fase più stretta della dieta 4 5 settimane, qualcuno arriva anche a 2 mesi, ma mi sembra un po' esagerato. Ehm, piano piano si tende a reinserire i vari tipi di alimento. Quindi, piano piano, uno per volta si cerca di prima reinserirlo e poi di capire se dà fastidio oppure no. Se io scelgo non il tipo di alimento ma proprio l'alimento quindi non i legumi ma la lenticchia o i fagioli a quel punto capisco se quell'alimento mi dà fastidio oppure se posso tenerlo nella dieta se non mi dà fastidio entra a far parte della dieta normale se invece mi dà fastidio lo escludo e basta con questo protocollo generalmente in due o tre mesi si riesce a risolvere o comunque a migliorare pesantemente la situazione. Io mi ricordo una persona mi disse che non riusciva a dormire la notte per colpa dei fastidi intestinali e con un paio di mesi di questa dieta siamo riusciti effettivamente a restituirle una vita normale. Attenzione, non è una panacea per tutti i mali e comunque non funziona al 100% tutte le volte. A volte si, come dicevo, si limita a restituire una normalità anche se rimane qualche fastidio eh, comunque insisto prima di provare una qualsiasi dieta rivolgetevi al medico in modo da confermare la diagnosi e escludere cose che possono avere gli stessi sintomi ma essere ben peggiori bene questo è tutto e voi conoscevate già questa dieta avete già avuto esperienze Raccontatemele qui sotto discutiamo insieme se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima settimana un saluto a tutti.